Sono un urologo di Roma e sono particolarmente esperto nel trattamento della disfunzione rettile dell'impianto di protesi al pene. Ho deciso di effettuare un training importante che è durato quasi sei anni in giro per il mondo per andare a perfezionare la mia tecnica chirurgica di impianto di protesi al pene. E' proprio per questo che sono andato negli Stati Uniti dove ho incontrato il massimo esperto mondiale che è il professor Paul Perito, che mi ha dato la possibilità di stare con lui al tavolo operatorio di frequentare il suo centro medico e quindi di perfezionare la tecnica chirurgica di switcharla completamente ho cambiato completamente e ho iniziato a effettuare l'impianto di protesi con un accesso eh, infrapubico, quindi con una piccola incisione sulla pancia in appena 15-16 minuti riesco a impiantare una protesi questo tutto a beneficio del risultato estetico, perché il paziente non avverte la presenza dei tubi, che è una cosa molto fastidiosa nella borsa scrotale, ma soprattutto abbatte notevolmente il rischio di infezione. un pochino più, più forte e allora ho pensato a, fare, a mettere una protesi per prestare il funzione elettrica. Ho messo da Antonini, da dal dottor Antonini e mi sono trovato benissimo, va bene, benissimo. Mi sono rivolto al dottor Antonini e ho avuto la fortuna di parlare con lui e alla fine mi ha spiegato come potevo risolvere il problema. E io ho accettato e devo dire che da allora mi sento rinato. È stato molto sensibile nel mio problema e dicendomi che mi avrebbe risolto il problema e devo dire la verità, me l'ha risolto, deve essere... Sincero, adesso sono l'uomo più felice del mondo perché è una cosa importantissima per un uomo determinante avere rapporti soddisfacenti. Dottor Antonio ho conosciuto attraverso la mia compagna, in che senso? Giustamente anche lei soffriva di questo mio problema e quindi ha fatto delle ricerche su internet, ha più tempo, più tempo rispetto a me. Ha visto alcune interviste al dottor Antonini su vari programmi, ricordo un programma in, su TG2 e quindi mi ha, mi ha detto di contattare il dottor Antonini, infatti abbiamo fatto la visita con lui e poi tutto, tutto in maniera perfetta. E siamo andati insieme a fare il primo consulto con il dottore e lui tranquillamente ha messo a proprio agio tutti e due, ci ha, ci ha spiegato come funzionava. Ci siamo consultati e abbiamo deciso di, di provare e devo dire che abbiamo fatto benissimo. Quello che io dico sempre a tutti i pazienti è che una volta che abbiamo risolto il problema entreranno a far parte di un club, perché questo è un vero club. Sono dei pazienti che erano condannati a vivere, quindi passavano la loro, la loro vita in un modo buio, triste, cupo, di depressione, ritornano alla vita ed entrano di diritto nel, nel club dei pazienti con l'impianto di protesi. È un modo scherzoso che utilizziamo, però effettivamente diventa veramente un club, anche perché diventano dei pazienti che interagiscono tra di loro. Molti mi chiedono se ho qualcuno che vuole vedere che vuole capire come è fatta la protesi, si mostrano, spiegano, lasciano il loro contatto telefonico, mi dicono tranquillamente dottore mi faccia chiamare perché eh, ho voglia di raccontare la mia storia, ho voglia di dire quello che io ho passato nel, nel mio percorso di malattia e voglio aiutare chi in questo momento sta per affrontare questo eh, quest impianto, questa, questo discorso chirurgico e ha mille domande da fare. Voglio essere partecipe e quindi far parte a tutti i costi di questo, di questo circolo, di questo, di questo club. Hanno di diritto la tessera del Antonini Urology Club, questa è una cosa che mi piace molto ribadire perché con i pazienti eh, lavoriamo molto su questo aspetto psicologico. Sinceramente dopo tanti anni di, di sofferenza, questa è stata quasi una liberazione, quindi la paura non c'è stata. Io la consiglio anche perché mi sono documentato parecchio, quindi eh, ho letto dei pareri positivi e quindi a, a, anzi ho chiesto anche al dottor Antonini data l'età che avevo sarà il caso di farla, Allora mi ha detto no, non c'è problema anche perché sei ancora, nonostante l'età sei ancora abbastanza giovane. Consiglierei di fare l'intervento, sicuramente, veramente. Lo consiglierei vivamente. Spingo gli uomini che hanno questo problema, che poi potrebbe diventare anche un problema familiare, a, a rivolgersi a uno specialista. Poi se le cose si possono risolvere con le cure medicinali, è, è lo stesso Antonini al dito. Sì, sono felice, mi ha cambiato la vita la protesi, mi ha cambiato la vita, quindi sono contentissimo. Io me la sarei fatta dieci anni prima questa, questa protesi, non c'è neanche da discutere.